Posso fare la Costellazione insieme ai miei parenti, genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle? Per la mia esperienza sì. Perché questo? Perché nel momento in cui parte la mia Costellazione magari posso anche lavorare direttamente con il mio parente il quale riceve delle informazioni su come io mi vivo la relazione con lui o con lei ed è questo è veramente molto interessante perché quello che viene fuori durante la costellazione non è esattamente l'altro ma quello che io mi vivo nella relazione con l'altro e quindi poter andare a vedere le nostre relazioni da vari punti di vista è molto interessante per me chiaramente prima di iniziare la costellazione io chiedo sempre se eh, uno vuole che sia presente l'altro o l'altra e normalmente la risposta è sempre di sì per cui si possono andare a guarire più situazioni contemporaneamente e questo io lo trovo molto molto interessante